Il passato non conta più, non torna più, salta dalle cornice e guarda su. Apri gli occhi tuoi, grandi puntali nel cielo, di blu fuori c'è l'Arcova. No Grazie